Allora, bentrovati, buongiorno e bentrovati. Dovremmo essere, essere live. Eh, eccoci qua, già tutti collegati. Alfonso, Alberto Gallinari, ciao. Giulio Muro, benissimo. Eh, mi, date, mi confermate che si sente bene? L'audio arriva? Così partiamo subito. Intanto, ciao Laura, eccola lì, Laura Merle è arrivata. Eh, grazie per essere con me ancora oggi, anzi con noi perché abbiamo degli ospiti eh, molto interessanti eh, che ci racconteranno veramente un sacco, un sacco di cose, eh, insomma, da ogni parte del, del mondo che ci, che ci interessa. E, allora, prima di partire con la presentazione, eh, vorrei dirvi questo eh, io sto mh, sentendo e parlando con tanti agenti immobiliari durante queste, queste giornate e mi stanno arrivando tanti casi positivi eh, di, di attività fatte, di riscontri dai clienti, anche qualche contratto chiuso grazie, grazie al digitale eh, se avete eh, esperienze eh, positive in questo senso vi chiedo proprio di mandarmi un messaggio eh, via, via email, magari inserisco i miei riferimenti in fondo a questa chat, scrivetemi perché io voglio proprio di sentire casi positivi da poter poi raccontare anche al, al pubblico, ai colleghi, perché è il momento insomma di fare, perché la vera novità qual è? E' che nonostante tutto oggi eh, siete, siamo ancora agenti immobiliari e quindi eh, il mercato c'è, cioè, ci sarà, sicuramente subirà una, una contrazione, ma se sapremo essere competitivi eh, e preparati, soprattutto proattivi, riusciremo a lavorare, ecco, a prescindere diciamo, dalle, dalle condizioni che non saranno facili, ma riserveranno eh, continuamente opportunità, come è sempre stato. Allora, partiamo con la presentazione degli ospiti. Oggi abbiamo, eccoli qua, collegati. Cominciamo da Salvatore Cusimano di Night Frank da Londra. Ciao Salvatore. Ciao a tutti, come state? Eh, direi bene, se, se sono collegati stanno bene, dai. <ride> bene. Poi, Christian, Christian Calusa, la voce italiana da Miami. Ciao Cristian. Cristian ci senti? Sì, ciao a tutti. Perfetto, grande, ok. E dalla Grande Mela, da New York City, Riccardo Ravasini, ciao, ecco, a dimostrazione, a ecco, la stata della libertà. A dimostrazione benissimo, ottimo allora io partirei eh, subito con questa, con questa live chiedendo a chi ci segue eventualmente di eh, fare domande eh, siamo assolutamente disponibili agli ospiti chiedo di silenziare notifiche, smartphone vari così eh, teniamo l'audio eh, pulito partiamo un po' quindi dal come sta vivendo il vostro paese adesso questa emergenza da, da coronavirus che sta succedendo è che noi leggiamo i giornali ma insomma ci interessa capire da voi che vivete ormai in prima persona questa situazione. Salvatore, a Londra com'è la situazione? Beh adesso siamo nella fase ascendente, eh, le prime due settimane di, di marzo insomma erano ancora abbastanza rilassate, la gente non, non prendeva davvero sul serio, eh, la, la, non, non capiva la gravità della situazione, quindi venivamo anche presi un po' in giro noi italiani che cercavamo di spiegare un po' che tipo di fenomenologia stavamo affrontando. Adesso c'è molta più consapevolezza, siamo nel terzo giorno di quarantena, il lockdown è iniziato, e eh, quindi stiamo tutti lavorando da casa fondamentalmente. Mm, ok, ma la gente adesso rispetta le, le norme? Sì, si sì, sta... sì. Assolutamente sì. sì, guarda, fino a due secondi fa ero giù al supermarket a comprare qualcosa, c'era okay. una fila fuori, due metri di distanza minimo, sì. La gente, sì, da questo punto di vista gli inglesi sono sempre un esempio di civiltà, assolutamente. Eh, una cosa curiosa, mi hai detto che tra le cose che mancano, prima fra tutte, cos'è? Eh, la carta igienica, <ride> okay. siamo so, senza ma... la carta igienica da veramente molto tempo. A caspita, sì, caspita ragazzi. Sì. Cristian, invece i tuoi da Miami cosa raccontano? Cristian, ci sei? Sì, sì, eccomi, eccomi. Okay. Uh, lo sento sì, un po' di distribuzione... ah, Qua okay. è abbastanza simile, nel senso che hanno un po' all'inizio, ridevano di queste delle procedure che ha deciso l'Italia di intraprendere. Adesso il virus sta diventando una realtà importante anche qua. Sicuramente gli americani hanno un, un approccio alle procedure e di rispetto delle procedure. Che non è quello, magari diciamo, dei paesi latini, uh, e quindi uh, il problema sta diventando grande, devo dire, stanno iniziando a reagire. L'unica cosa è che ogni stato, ogni città sta reagendo in un modo un po' diverso. Non c'è una linea okay. comune, tranne per alcune cose a livello federale. Okay. Riccardo, invece, dalla Grande Mela, che succede? Quali grande... sono a Grande Mela siamo in lockdown eh, ufficiale, ovvero è stato dato l'ordine a tutti quelli che non hanno insomma, dei lavori essenziali di stare a casa da questa domenica passata eh, se la sera. Quindi siamo in lockdown ufficiale, anche se eh, personalmente seguendo le notizie in Italia, avevamo eh, cominciato a fare il lockdown già da dieci giorni prima, eh, nella nostra famiglia. Ok, e quindi insomma è tutto bloccato, uh, fortunatamente siamo in una zona dove abbiamo insomma, supermercati vicini, ci possiamo organizzare a piedi, uscendo il meno possibile per, per le necessità. Dall'altro lato uh, non, è sta non è stato ancora dato l'ordine di stare completamente a casa, quindi per sgranchir sgranchirsi le gambe si può uh, fare due passi con le dovute accortezze e quindi insomma... Sì. Il più attenti possibile, Insomma, magari lì, lì da te eh, fare un po' di scale è possibile. Insomma, credo che quelle non manchino. Sì, <ride> no? Allora, eh, gli agenti immobiliari e quindi i colleghi come stanno gestendo? Come si sono organizzati eh, per insomma, reggere alla parziale inattività delle settimane che dovrete affrontare? Salvatore. Beh, noi abbiamo già un'organizzazione pregressa rispetto alla possibilità di lavorare da, di lavorare da casa. Quindi siamo, abbiamo tutti più o meno un laptop che è stato dato dall'azienda, eh, abbiamo tutti l'accesso da remoto alle email, al gestionale, e poi siamo tutti prettamente ben organizzati con i vari eh, video o tour eh, 3D degli immobili. Eh, visto che la maggior parte della nostra clientela, circa il 70% della nostra clientela, è una clientela straniera che non necessariamente vive eh, nel Regno Unito. Ok, ok. E voi, peraltro st tu stai seguendo per Night Frank, che è una grossa società uh, internazionale, una... Um, Diciamo un'operazione molto grande, no? che, insomma, dove anche tanti italiani hanno acquistato. Mi raccontavi? Eh sì, sì, ehm, praticamente eh, sono a Royal Wharf, che è un, un grandissimo ehm, development so, sito di costruzione di circa 40 acri. Stiamo parlando di circa 3.385 immobili. Eh, C'è una bella componente italiana, sicuramente, soprattutto negli ultimi tempi, perché abbiamo lanciato. Un, Insomma, uno schema nuovo da parte del governo che aiuta ehm, i first time buyers, ovvero le persone che vogliono acquistare casa per la prima volta. Ehm, abbiamo venduto circa il 98% degli immobili nel, nell'arco dei sei anni, quindi siamo veramente alla fine del, del progetto e siamo molto soddisfatti. Bene. Eh, Christian. invece, io so che tu con Opisas eh, sei anche un operatore diretto, che fai operazioni un po', eh, un po dappertutto, Miami compresa, dove c'è la tua roccaforte, ecco, eh, come stanno andando le cose giù, come si stanno organizzando per esempio i tuoi tuo, tuo team per eh, insomma, non passare il tempo a giocare con la Playstation? Ma ti dico, noi per fortuna lo, lo smart working, come viene definito, è una cosa che già abbiamo da anni, perché avendo gli uffici in Sud America, in Europa, negli Stati Uniti, quindi lo staff è sempre, ha sempre lavorato così. Sicuramente rispetto alla classica vendita, diciamo, da agenzia, noi compriamo gli immobili e li rivendiamo già affittati, ma con un target di investimento. Quindi Il 99% dei nostri clienti non visita e Qui, comunque, sa parte del 90% delle nostre transazioni erano fatte utilizzando la tecnologia. Ecco quindi, devo dire che alla fin fine Scus è più una cosa personale. A livello lavorativo, non, non ci ha cambiato. Ok, troppo. scusami. Dicevi che già eh, buona parte degli investitori eh, non vedono gli immobili, ma sono investitori che investono milioni di euro o sono investitori anche da. 200 mila, no, 300 euro noi lavoriamo, noi come target abbiamo noi siamo fascia immobili che va dai 60 ai 200 dollari con okay. una rendita da locazione che va dal 6 all'11 netto okay. quindi ho diciamo il cliente retail che ne compro una come ho l'investitore più grande come ho il family office o il fondo per okay. cui magari se facciamo da advisory che quindi compra il pacchetto però l'approccio alla fin fine è sempre lo stesso e cioè una casa la verità, tendenzialmente non la vedono? No, non la vedono. Il 99% dei nostri clienti non vanno, anche se noi spingiamo ad andare perché insomma, ci teniamo a che conoscano il nostro staff, che vedano i nostri uffici, e tutto. Sì. Però quindi il, il, per assurdo, devo dire, in questi 15 giorni di, diciamo di chiamiamolo lock, poi dipende dove, in varie fasi è aumentato l'interesse, nel senso che comunque il real asset investment è in un momento di volatilità dei mercati attira di più. E per assurdo, la gente è disposta ad accettare rendite anche più basse se c'è un back asset che garantisce il valore del, del loro investimento. Non immagino. Allora, prima di passare a Riccardo, volevo salutare un po' di persone. Eh, collegate Simona Muzzi Enz eh, Enza Palamito, Luca Modio Paolo Managò, ciao Marco Caponi, ciao, Francesco Greco Nicola Reali, eh, Giovanni Lugli Giuseppe Annunziati, Elisabetta Rodato Francesco Barresi, Luca Spataro Stefano Oriente, caspita Enrico Francesio, Ilaria Meani ciao, Fabrizio Segalerba dice un eh, caro saluto a Salvatore che ricordo con grande simpatia perché è venuto a trovarti peraltro las, a, convinto, a Londra mi ha so. fatto tantissimo piacere, mi ha portato un libro bellissimo con le foto di Genova, sì. vedi? vedo l'ora di andare le... a trovare a Genova. Ecco, ti aspettiamo, guarda, a braccio aperto. Eh, Riccardo, allora, invece tu, eh, Rava Realty, ma non solo, sappiamo che lavori in Compass, eh, di cui abbiamo parlato già tante volte, anche quando siamo stati eh, insieme eh, la scorsa estate a New York, dove abbiamo fatto quell'intervista eh, quell lunga, quindi Compass, un, uh, un agente immobiliare, tra virgolette, tecnologico, un'app di servizi, <ride> E come, eh, si sono, come vi siete organizzati per affrontare questa settimana? Ah, diciamo un po' simile a Salvatore e a Christian, eravamo già eh, organizzati in precedenza, ormai con la nuova economia, per essere in grado di lavorare in maniera remota, quindi abbiamo un sacco di, di strumenti a supporto della gente e, e poi quindi a supporto del cliente finale che sono eh, totalmente basati su, su, sulla tecnologia e sulla, sulla nuvola, sul cloud, eh, come si dice. E quindi anche mh, personalmente eh, spesso lavoro dal mio home office, che è quello che vedete qui, eh, oppure dall'ufficio principale, insomma, no, no, non, non ci sono grossi problemi a livello eh, pratico per, per lavorare. Adesso eh, la situazione è è particolare e quindi bisogna un po' eh, così, aggiustare la mira per questo momento in cui eh, per ovvi motivi eh, i deals, le, le, quello che doveva procedere ovviamente non sta procedendo normalmente eh, però tante cose ci stiamo organizzando per farle anche in maniera remota anche gli stessi rogiti eh, piano piano per esempio hanno autorizzato la notarizzazione dei, dei documenti in maniera online, proprio adesso negli ultimi giorni, eh, per cercare di fare le, quanto più possibile eh, in maniera remota. Ovviamente ci sono molti problemi perché è una cosa molto recente, eh, ci si sta cercando di, di organizzare. Ok, allora guarda, qui in Italia gli agenti immobiliari stanno eh, insomma, provando a, eh, insomma chi è già digitalizzato sta continuando a lavorare, ovvero fare ciò che può fare limitatamente insomma eh, a, a quanto può muoversi, ecco. E, mh, ci sono altri che però hanno, continuano a fare resistenza anche sulla digitalizzazione, quindi eh, valutazioni online, eh, firma digitale, eh, visite virtuali sono cose che eh, non vengono ancora sposate completamente con la scusa: tanto la casa, se il cliente non la vede, eh, di fatto non la compra, no? E quindi abbiamo un po' questa scusa per restare, eh, per restare fermi e magari subire anche passivamente il mercato anziché. Eh, avere un atteggiamento eh, proattivo anche sugli immobili diciamo residenziali quindi io immagino che anche voi non vendiate soltanto eh, casa agli stranieri ma immagino che qualche locale c'è la tecnologia a livello pratico come vi ha aiutato in passato e se utilizzata attualmente nei vostri protocolli come vi sta aiutando anche a non perdere il contatto con i clienti che il coraggioso che parte se parto io, <ride> vai Cristian, no, no, vai, vai. Vai, vai, vai. No, io dico la tecnologia forse perché per il nostro format, il nostro business model è sempre stato un po' la chiave. E quindi, sicuramente, il, in una fase, in un momento così mi rendo conto, parlo del mercato europeo dove c'è lock ma tra poco anche in altri paesi. Che la gente, per assurdo, ha più tempo ad ascoltare, a ricercare online e a verificare. Quindi, io sto. Eh, vedendo dei leads che per noi erano chiamiamoli un po dormienti che si sono risvegliati sia sul lato agenti che collaboravano con noi che sul lato clienti e mi rendo conto che il, in questa fase c'è molto più forse perché c'è più tempo forse perché la tecnologia è ormai comunque lo strumento quotidiano di lavoro e stiamo avendo dei risultati più importanti più incisivi diciamo a livello di rating di ritorno sul, sulle operazioni effettuate. Infatti stiamo proprio accelerando questa parte perché eh, avendo dei limiti di spostamenti eh, è l'unica cosa che può compensare il resto. No, no, certo. Riccardo, invece, con Compass come, cosa fate? Ah, allora, eh, già ehm, di default, come si dice, eh, ci sono un sacco di strumenti eh, che possiamo utilizzare per comunicare, per esempio... Uh, simile a questo che stiamo utilizzando, abbiamo Blue Jeans che ci permette di fare uh, delle, delle conference call, dei meeting virtuali, abbiamo uh, uno strumento di, um, per, per il learning che si chiama Compass Academy, dove ci sono uh, un sacco di video, un sacco di materiale eh, che possiamo consultare per crescere e per uh, diciamo, sviluppare la nostra conoscenza. E poi un sacco di strumenti eh, come può, può essere eh, una mailing list come SendGrid o MailChimp che ci permettono di stare in comunicazione eh, con i nostri clienti e ovviamente anche tutti i social media. Eh, poi fra l'altro c'è eh, anche un ibrido fra il virtuale e il reale, diciamo che è il, questa, questa azienda che si chiama Express, Express Docs che ti permette di stampare eh, da, diciamo, in maniera remota attraverso la loro eh, fabbrica e poi eh, mandare via posta eh, qualsiasi comunicazione una, uno possa immaginare. Quindi ci sono diversi modi per, uh, per rimanere in contatto. Come diceva Cristi, sicuramente la, la gente adesso ha più tempo uh, di, di, di, di stare online, di studiare e quant'altro, quindi è il momento di essere vicino al cliente e, ehm, e dare l'informazione ehm, necessaria per poi prendere decisioni, se non è adesso data la situazione di crisi, sarà fra due, tre, quattro, sei mesi eh, quando, quando saranno pronti. Quindi di, di uh, investimenti, un investimento di tempo um, per i progetti di lungo termine è sicuramente... Eh, ce c'è un, un sacco di opportunità insomma di, di lavorare il sicuramente okay. Salvatore invece io, io mi rivolgo un po' a quello che dicevano appunto Cristian e Riccardo uh, aggiungo solamente che per quanto mi riguarda penso che il digitale debba essere oggi un, un, uno strumento accessorio perché ovviamente abbiamo tantissimi clienti che preferiscono uh, vedere l'immobile di persona o incontrarci di persona però ce ne sono tantissimi altri che si aspettano che noi in qualche modo insomma, riusciamo a interagire anche in maniera digitale, in maniera flessibile. È anche uno strumento di ottimizzazione, per esempio da noi in azienda lo utilizziamo, appunto, utilizziamo tutti questi appunto, strumenti che ha citato poco fa Riccardo, come il training online, piuttosto che il virtual tour, piuttosto che fare amministrazione da casa, eh, anche per un discorso ambientale. Per evitare appunto emissioni. Noi, io vivo in una città, Londra, che è molto grande, ci sono circa 10 milioni di abitanti. Quindi, come eh, missione dell'azienda, c'è anche quella di limitare le emissioni di CO2, quindi limitare gli spostamenti. Ha un'efficacia a tutto tondo? E lo terrei, se fossi in Italia, sicuramente lo terrei come, come strumento accessorio, quello senza dubbio. Ok, bene. Ehm, allora, volevo uh, un attimo uh, far entrare un ospite per una testimonianza in diretta, ci ha raggiunto eh, Luca Burato, che è anche lui un italiano che vive a New York. Allora, eh, io allora, mh, nascondo un attimo Christian e, e, faccio entrare, e faccio entrare Luca, Luca Burato che dovrebbe, dovrebbe arrivare, eccolo lì. Eccolo conosc lì Luca. Lo conosco, lo conosco. <ride> ok, ciao Luca, ci senti? Aspetta, eh. Luca? Luca? Sì. Eccoci qua. Ciao Luca, come stai? Io bene, e voi? Benissimo, dai. Ci siamo visti eh, anche con te su sul tetto di Compass sì, la, la scorsa estate, io, ma... esatto. Però la barba non ce l'avevi, infatti dico, caspita, eh sì, ha mandato, ha mandato lo zio. Di... Ho pensato che <ride> ha mandato lo zio, invece sei tu. Ah, ok, ok. Allora, eh, vabbè, abbiamo un doppio testimonial oggi su New York. Luca, come stai vivendo questa situazione? Allora, eh, guarda, dunque noi siamo... Abbastanza occupati, fortunatamente, perché facciamo molta gestione immobiliare e quindi chiaramente rientriamo nel, um, uh, nella sfera dei servizi essenziali che non hanno ancora uh, chiuso di fatto. E quindi siamo molto occupati su quel frangente lì. Sul, um, nella, um, per quanto riguarda le compravendite, invece, uh, si è arrestato un po' tutto anche se diciamo ci sono molti clienti che sono, sono alla finestra in attesa di vedere che cosa succede quindi molto interesse ma ovviamente adesso bisogna stare fermi e aspettare ok ma ehm, qual è la tua strategia a medio termine eh, diciamo nei confronti dei clienti che tipo di, di Attività pensi di mettere in campo, ecco, uh, immaginando uh, un periodo che secondo me sarà più breve del nostro perché Trump ha delle idee piuttosto uh, dinamiche, ecco, su, uh, su questa situazione. Ma nel frattempo come pensate di muovermi con i clienti? Dunque, eh, è difficile da dire perché, come, come hai detto tu, non non c'è una certezza su, su quanto questo periodo potrà durare. Quindi mh, si parla di un mese, si parla di tre mesi, non, non, nessuno può, può prevederlo. Uh, sicuramente ehm, c'è stato un aumento, nel, um, nelle, come diceva Riccardo, nelle tecnologie, quindi i tour virtuali e, e anche cose che stiamo sperimentando nuove come il crowdfunding, Uh, stanno avendo molto più interesse adesso che, che in precedenza e probabilmente sarà anche il futuro di, di come si, si presenteranno determinati affari, come si presenteranno le proprietà. E mh, quindi credo che dovremmo, dovremmo uh, continuare in quella direzione, quindi um, chiaramente manteniamo un contatto con tutti i clienti virtualmente, Fortunatamente si, può fare, si poteva fare anche prima senza problemi, eh, però adesso appunto monitorare il mercato per, per vedere che offerte ci sono e trovare delle, delle soluzioni nuove, innovative per presentare queste opportunità ai clienti che, che non possono venire fisicamente a, a vedere quello che comprano. Ok, ok, eh, grazie Luca. Ascolta, eh, faccio rientrare Christian, e poi se hai altre osservazioni durante questa live mi mandi un messaggio nella chat riservata Perfetto. agli ospiti e ti rimetto dentro, d'accordo? Grazie, a tutti. intanto. Grazie, ciao, ciao Luca. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao. ciao Luca. Ger Gerardo. Vedo, sì, eccomi. vedo una domanda da Raffaele Coppola che mi sembra interessante. Allora, aspetta, eh, che Raffaele Coppola, sì, beh, assolutamente... Il 99% degli investitori nel mercato nostrano a noi la prima casa il 95%, scusi. Sì. E eh, io avrei un suggerimento, siccome eh, siamo, mi pare, per la, la maggior parte agenti immobiliari, adesso eh, non scordiamoci del primo strumento di comunicazione a distanza che è il telefono, no? e quindi <ride> hai ragione, hai ragione. non scordiamoci del telefono, <ride> eh, è, allora, eh. è, è 130 anni che il telefono è con noi, Ed è l'occasione lo, per eh. chiamare, avere, eh, che siano clienti passati, che siano dei, dei prospects eh, che, o quant'altro, che siano amici conoscenti, ovviamente con il dovuto tatto perché chiaramente non è il caso di chiamare e dire oh, guarda c'è questo deal della Madonna, devi, devi vederlo perché non sarebbe probabilmente il caso eh, ma comunque essere lì e a disposizione e, e farti vivo, ed essere presente per, per tutti quelli che, che ti conoscono quindi eh, a prescindere da, da strategie di marketing io direi eh, la prima casa sono insomma famiglie, amici eh, tutti quelli che fanno parte della cosiddetta, qui la chiamiamo sphere of influence, no? di, di un agente, eh, e quindi direi telefonare, avere un, una chiacchierata e, e spendere quel tempo che forse non avevamo perché dovevamo correre a mostrare appartamenti, e spendere quel tempo a raggiungere le persone personalmente in questa, in questa maniera diciamo, più, più soffice. Ecco. Eh, faccio una domanda agli ospiti che sicuramente troverà eh, terreno eh, fertile, no? eh, ci aspettiamo tutti, almeno qui ormai in Italia, ci sono i principali istituti di ricerca che stanno già facendo eh, previsioni sul mercato che verrà ed è un mercato che eh, entrerà eh, per forza di cose in contrazione. Eh, perché con le attività al dettaglio chiuse probabilmente anche l'occupazione eh, calerà e quindi insomma ci sono scenari soft e hard che comunque insomma ci fanno un po' ricordare la crisi del, 2000, del 2008 eh, credo che bisogna eh, rispolverare un vecchio tema che è il tema della collaborazione quindi il fatto di entrare nel mercato e accelerare proprio la chiusura del deal della transazione grazie alla collaborazione tra agenti. Io so che voi siete già, insomma, uh, avete già un DNA collaborativo lavorando su, uh, su mercati che riteniamo comunque più, più evoluti. Volete fare un appello agli agenti immobiliari che ancora italiani che resistono un po', uh, diciamo, uh, fanno resistenza alla collaborazione? Se Basta. vuoi se vuoi, vai, io, vai, se vuoi parto io. Allora, eh, sicuramente collaborazione è importantissima e invito tutti a cercare di collaborare il più possibile. Però a difesa dei, dei, diciamo, dei colleghi italiani, eh, devo dire che per collaborare c'è anche bisogno di una struttura di base del mercato che è eh, appunto eh, organizzata in quella maniera, no? E quindi, eh, l'invito più che altro a eh, cercare cioè, alle, alle associazioni di categoria nel, eh, nel trovare una sintonia, nel trovare gli strumenti per regolare i mercati in maniera simile a, ai mercati americani. Perché qui, cioè, un, un, un agente nuovo che prende la licenza di base si inserisce in, in una sulla piattaforma fantastica dove tutti gli agenti del venditore collaborano con eh, qualsiasi agente del compratore, quindi io come presa la licenza non ho, ho zero esperienza, però se ho un buyer posso avere tutto il mercato a disposizione, portarlo portare il mio eh, compratore a vedere qualsiasi immobile perché esiste questa, questa piattaforma. quindi è quindi eh, sì, è a, a, a livello personale eh, un, un atteggiamento verso la collaborazione, ma eh, più importante è cercare di regolare i mercati in maniera simile a i mercati italiani in maniera simile a quelli eh, americani, per esempio. Sì, sì vero. è una questione proprio di, di eh, cultura e, e, e struttura voglio dire, del mercato e, e abitudine. Ehm... Io se, posso, se posso dire... Sì, Salvatore, un altro so questo sì. Aspetto. Penso che io ho lavorato per tantissimi anni eh, col gruppo toscano quando ero in Italia e gestivo le mie agenzie e il gruppo toscano fino ad allora era un'agenzia che appunto prediligeva l'esclusiva quindi non, non dava l'opportunità a nessuno degli affiliati di collaborare. Oggi vedo che la tendenza sta cambiando in Italia e questo mi fa piacere sicuramente. Eh, quello che ho capito da imprenditore più che da agente immobiliare è che non è tanto importante eh, lavorare in esclusiva ed aspettare che una vendita si realizzi in 6, 8, 10 mesi, ma in realtà quello che è più importante è il flusso di cassa, il cash flow, cash flow is king, quello che ripetono gli americani. No? Quindi se, stai, se, se chi in ascolto sta dirigendo un'impresa, no? sta gestendo un'agenzia immobiliare, ehm, secondo me come priorità assoluta dovrebbe avere appunto quello di velocizzare il numero di compravendite, rendere le compravendite quanto è più smooth, come diciamo qui, quanto più lisce, quanto più eh, easy per i clienti e, eh, quindi la customer experience deve essere quanto più credevole possibile. Eh, mi rendo conto che c'è una certa difficoltà nel selezionare i partners in questi casi, perché tante volte un agente immobiliare non comunica con un altro in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. però come diceva Riccardo, nel momento in cui si creano delle piattaforme, delle regole, degli standards a cui tutti devono sottostare, io penso che la, la, la cosa più importante a quel punto per chi gestisce un'agenzia immobiliare, ma anche per chi è un agente immobiliare individuale, è quello di pensare che il cash flow, è, il flusso di cassa è quello che ti consente di fatto di non solo pagare le bollette, pianificare gli investimenti e rendere i tuoi clienti più, più, più felici. Quindi certo. vendi veloce, non, non, è la cosa più importante secondo me. Bene, Cristian invece, la tua esperienza? Ma collaborare secondo me è alla base, nel senso che non credo più nel single player, eh, specialmente chi, eh, dico l'Italia, che comunque è meta interessante per investitori stranieri, per gente che si vuole trasferire ed altro. Quindi secondo me allargare il tipo di collaborazioni è fondamentale. Come è fondamentale la collaborazione tra uh, colleghi e va spiegato e secondo me va sempre di più um, puntato sul dare il valore aggiunto alla figura dell'agente immobiliare, nel senso negli Stati Uniti l'agente immobiliare che rappresenta acquirente e venditore è il centro, punto, è così. Uh, in molti altri paesi si vendono e si acquistano case in altri mille modi. C'è sicuramente forse anche un codice etico minimo, adesso noi... Gerardo ci siamo incontrati a febbraio per un'altra cosa, no? Eh, ah, del sì, sì, la sì, cioè, cioè, eh, certo, sì, sì, sì. Esatto, però c'è una linea continua condivisa di collaborazione tra tutti e se tutti le rispettano credo che il sistema dimostra che si può lavorare benissimo, eh, anche a chilometri di distanza, eh, e in modo attivo per tutti perché come ha detto anche salvatore cash flow quindi è meglio forse fare 10 vendite all'anno eh, condivise che farne due da solo questo è fondamentale allora ci sono un sacco di eh, domande online poi eventualmente vi chiedo di eh, se potete commentare la chat e magari lasciare anche i vostri riferimenti per favorire un eventuale contatto con chi ci sta eh, seguendo. C'era, eh, intanto vabbè, dobbiamo salutare anche eh, Chiara Iodice, eh, Maria Luisa Rotondo, eh, Stefano Oriente qui, ok, e c'era una domanda eh, interessante che ci fa uscire un po' dal seminato. Eh, prima di uscire dal seminato rispondo a Alfonso Treppo che dice I ieri in Omisma, fa una precisazione per l'Italia, eh, indicando meno 20% compravendite nel 2020 e discesa prezzi intorno al 3%, cosa ne pensate? Allora, non so gli ospiti esteri, gli esteri se hanno già avuto modo di leggere questo, questo report, io l'ho letto, l'ho visto, eh, sì, ci sarà sicuramente una contrazione eh, che è legata proprio a un problema occupazionale, tutti in chiusa un paese, quindi le chiuse le attività è evidente avere un problema occupazionale, quindi meno persone che lavorano, meno persone che potranno di fatto accedere anche al credito e di conseguenza meno compravente. Prepariamoci ad un mercato veramente più vicino al 2008 che al 2019, eh, con la consapevolezza che probabilmente anche a livello di istituzioni finanziarie italiane ed europee probabilmente potremmo avere qualche eh, supporto in più da un punto di vista finanziario, però è indubbio che insomma, eh, il mercato risentirà di questo tipo di, di, di, di problema sia sul numero di compravendite e anche sui valori io non sarei così eh, ottimista sulla loro tenuta quindi eh, un eventuale eh, decremento dei, dei valori dei prezzi penso che sia assolutamente giustificata usciamo fuori dal seminato c'è eh, alberto gallinari che dice fateci sognare riassumendo <ride> spese di acquisto per residenti o stranieri e gestione fiscale degli immobili nelle vostre rispettive sedi operative sì, direi di fare magari la prossima uh, puntata sì, <ride> sì, sì, eh, eh, se no parliamo facciamo, due ore qua. Eh, no, facciamo, sì, sono talmente, se... talmente tante variabili da considerare Esatto. Che... però facciamo una cosa uh, facciamo un overview di un paio di minuti a testa eh, inserendo anche eh, eventualmente l'opportunità di collaborazione con gli agenti immobiliari italiani dai, così facciamogli venire voglia dai, di lavorare anche eh, fuori dall'Italia chi, chi parte? Salvatore? Beh, velocemente, molto velocemente. Vai. Per chi acquista prima casa, ha un'imposta di registro che sta all'interno del 3,3% rispetto al prezzo d'acquisto, eh, circa 2000 pound di notaio e poi se compri direttamente dal costruttore non dovrai pagare nessuna spesa all'agenzia perché è il costruttore che dà la, la figlia all'agenzia. Se invece, ovviamente, eh, ti occupi di un property, ti fai seguire da un property finder, a quel punto dovrai riconoscere, dovrai mettere in conto la provvigione per il property finder. Però in buona sostanza questo è quello che so avviene come prima casa. Per gli investitori stranieri, invece, l'imposta di registro è il doppio, è circa il 6% e probabilmente verrà inasprita. Eh, il governo ha già annunciato che ci sarà un altro 2% da mettere diciamo on top of it. Quindi eh, ad, ad, ad aggiungere eh, questo perché c'è l'intenzione ma già da tempo di dare una scossa, una spinta maggiore al mercato locale contro il mercato estero che tutto sommato continua a investire eh, normalmente senza, senza problemi eh, è, è talmente grande il mercato estero che ci fanno una tassa sopra, capisci Gerardo? Ci fanno una tassa sì, sopra sai, nel momento di, di emergenze eh, Certo quindi, eh, questo più o meno co come, come si fa a collaborare eh, con te c'è la possibilità di eh, creare un flusso di scambio eh, informativo clienti non so io <ride> da circa due anni eh, sto, sto <ride> ho pensato di creare un blog semplicemente eh, comunque mi possono le persone mi potranno anche raggiungere attraverso i social e poi di caso in caso insomma vedremo eh, come collaborare sicuramente, ma mh, di, di fondo rispetto a Christian non ho ancora una struttura referral impostata, quindi forse Christian in questo senso ci può dare qualche spunto. Ok, allora Christian parliamo di eh, Miami ma parliamo anche di, di Opisas e, e come gli agenti immobiliari possono Collaborare con un perché so che tu sei sempre uh, alla ricerca di metodi nuovi per creare relazioni uh, fruttifere con gli agenti italiani. Beh, ti dico: noi oggi, come società, abbiamo quasi 3.000 collaborazioni, e tra questi ci sono svariate centinaia anche di agenti italiani. Uh, abbiamo, noi alla fin fine, non siamo né degli inter dei developer, nel senso che noi siamo i proprietari degli immobili che proponiamo e quindi abbiamo degli accordi di collaborazione, invito chiunque sia interessato a valutare questa possibilità a contattarci, Insomma, il sito è www.pisas.com, credo che in un'ottica di diversificazione degli investimenti e in questo momento in cui c'è questa volatilità dei mercati finanziari, è sicuramente un momento di crisi però eh, i momenti di crisi creano anche tante grandi opportunità e se posso dire un piccolo aneddoto, io ho formato la mia società il 15 agosto 2008, esattamente sì. 30 giorni dopo, se vi ricordate c'erano le cassette Goldman Sachs dei dipendenti per strada, quindi credo che l'esempio di OPISA in 12 anni di attività ha dimostrato come un momento di crisi mondiale eh, sia riuscito a creare un'opportunità. quindi ho Dico a tutti gli agenti, il momento è sicuramente duro, non si sa ancora dove eh, le scelte che si faranno e quanto durerà, ma con delle modalità diverse, siccome ci sarà molto da fare. E chi è interessato in un'ottica di diversificazione, a, appunto, a offrire agli Stati Uniti, è libero di contattarmi. Eh, sono qua operativo, bloccato ma operativo. Bloccato ma operativo, <ride> grazie. Riccardo, invece... Allora, New York. allora, per quanto riguarda i costi relativi alla transazione, brevemente, eh, i costi eh, a rogito sono coperti per la maggior parte dal venditore, incluse le spese di transazione, quindi se volete utilizzare un agente immobiliare, eh, cosiddetto buyer agent, non, non lo pagate, perché questo buyer agent viene già pagato dal venditore. Eh, poi al rogito eh, appunto, le spese del compratore sono molto più basse possiamo dire 2%, 1,5-2% massimo eh, mentre eh, per il venditore sono, sono attorno all'8% eh, poi per quanto riguarda la collaborazione eh, poi magari vi giro una, una newsletter dove vi, vi, vi potete iscrivere invito tutti quanti eh, assolutamente, sono apertissimo a, a, a collaborare con qualsiasi collega dall'Italia o alt da altre parti del mondo appunto sulla, sulla su questa base, insomma, eh, questo setup è chiaro io, io come buyer broker vengo già pagato dal seller e poi da lì uno si può organizzare eh, come vuole ecco, sulla collaborazione, quindi eh, apertura massima e concordo con Christian, anch'io alla fine sono entrato nel mercato immobiliare più o meno, nello, anzi, direi nello stesso momento eh, rispetto a Christian. E eh, eh, da, appunto, dal punto da, per, per ogni crisi c'è un'opportunità, nel senso che e poi per definizione l'investitore eh, va a, a, a vedere e a considerare opportunità. Come si dice qua, when there's blood on the street, no? Quando. Quando ci sono queste opportunità. Quindi, se da un lato chi compra la prima casa può essere comprensibilmente impaurito, l'investitore che ha un po' più pelo sullo stomaco invece sta aspettando il momento giusto per entrare in azione. Quindi, saranno io vorrei dire che faccio, faccio parte del gruppo di quelli che hanno aperto l'ufficio nel 2008 io 6 febbraio 2008 allora portate bene ah, ragazzi ah, è stato, ah, bene, no, non no, mai. Ah, andata ah, la grazia ah, e, e mi volevo rilasciare appunto a quel discorso nel senso che sono d'accordissimo con Riccardo il momento di crisi può portare a delle grandi opportunità ma se sei preparato io nel 2008 quando ho aperto il mio primo ufficio non ero dal punto di vista imprenditoriale preparato e fondamentalmente ho fallito, non ho fatto un, un grande, un, un, un, come dire, una grande cavalcata, ho avuto moltissime difficoltà, questo forse perché è nel limite dei franchising, ma questo è un altro discorso, eh, quindi invito chiunque, eh, proprio perché adesso hanno del tempo a disposizione, a guardare dentro la loro azienda, guardare i propri bilanci, guardare le proprie campagne marketing, capire come intervenire sulla nicchia di mercato a cui fanno riferimento, perché altrimenti questo tempo passerà, la gente avrà voglia di ritornare alla normalità, ma se tu non sei preparato fondamentalmente ci sarà qualcun altro che si prenderà cura dei tuoi clienti. Quindi per me questo rimane assolutamente sacrosanto. Bene, no, no, condivido, condivido in pieno il qui ci bisogna veramente di eh, maggiore struttura, una mentalità aperta e la capacità di prevedere ciò Uh, ciò che sarà ecco, e comunque i dati li abbiamo, gli strumenti anche possiamo fare sicuramente bene allora siamo arrivati a quasi 45 minuti di eh, diretta ed è insomma, giusto anche rispettare eh, i tempi uh, io intanto beh, vi ringrazio per uh, insomma, essere stati eh, con noi mi rivolgo agli ospiti ma anche a chi ci sta eh, seguendo adesso, agli ospiti richiedo ancora di lasciare poi in fondo alla chat i riferimenti perché stanno chiedendo di entrare in contatto con voi, quindi magari una mail, un indirizzo web, insomma, per, uh, per rafforzare, ecco, i, i contatti fra uh, dalla Manica all'Atlantico, insomma, e quindi creare opportunità di confronto perché anche la condivisione di competenze e esperienze in questo momento ci aiuta a restare produttivi. Quindi ehm, vi saluto uno ad uno, grazie, a Salvatore Cusimano. Grazie, grazie per avermi invitato. Eh, ci mancherebbe è un piacere, grazie, Cristian Calusa, allora da Miami, e... grazie a te grazie e grazie a Riccardo Ravasini anche da New York ehm, oscuro ancora Cristian non me ne volere perché voglio riportare, <ride> attimo, voglio riportare un attimo Luca Burato in linea per un saluto e dai noi qui tanto ci sentiamo per Neyar e mille altre cose e tutto il resto, Christian? ciao grazie ancora ciao a tutti grazie, grazie, grazie, ciao. Ciao, ciao allora portiamo in stream eccolo qua Ciao Luca Burato, ciao, ciao. Grazie, vale anche per te, insomma, lascio anche tu un riferimento magari in fondo a questa, a questa chat. Ricordo Luca Burato, Vivaldi Real Estate, giusto? Esattamente, sì. Esattamente, perfetto. Eh, diciamo, eh, specializzato soprattutto nella, oltre che nella vendita, nella gestione degli immobili. Quindi insomma, una, eh, un valido riferimento. Ah, anche poi per eh, seguire i clienti dopo l'acquisto perché diventa poi importante anche il servizio post vendita. E eh, Luca? Esattamente. Va bene. Grazie, allora, un, grazie. grazie mille a voi. Allora, un saluto. Ci vediamo settimana prossima con una nuova live eh, dove andremo a, eh, insomma, a rifare il punto eh, della situazione da, un, da, da una prospettiva particolare. Uh, avremo un rappresentante di, di una rete importante che fa parte anche di un'unità di crisi globale per quanto riguarda l'immobiliare che ci porterà delle informazioni e delle constatazioni interessanti, uh, avremo anche un instant buyer che, che sta per lanciare una cosa interessante che è Casavo, quindi un'iniziativa eh, importante anche, anche per l'Italia, e, e avremo anche un esponente eh, significativo eh, di una società di mediazione del credito, perché vogliamo parlare anche di mutui, se questa emergenza, il coronavirus, in qualche modo inciderà anche sui tempi e eh, sulle modalità di accesso al credito, quindi insomma temi caldi sempre per restare produttivi. Eh, quindi grazie e insomma ci vediamo in occasione della prossima live. Un saluto a tutti, ciao ciao, a presto. Ciao.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 Uh, anche poi per uh, seguire i clienti dopo l'acquisto, perché diventa poi importante anche il servizio post vendita. Eh, Luca? Esattamente.